La maschera, una foto via la maschera, la foto veloce maschera la maschera tonella. bene mi la maschera e tornare sul posti di essere chiamato. altro premio per la tutela per medaglia d'oro nei 100 metri, Ambra, Sabatini e okay. Prego. ha già svelato il prendere la capire a chi lo quindi c'è poco da suspense, però comunque mandiamo un video. Grazie. Bene, siamo giunti adesso alla della per questa signora qui a premiare, consegnare. Poi fatti anche in giro, eh? fatemi. È concesso. Siccome vediamo che il periodo è abbastanza intenso e quindi non volevamo soprattutto togliere al signore l'opportunità di fare lo shopping, che in questi giorni è un po' l'attività principale, e quindi abbiamo cercato di tagliare soltanto alcuni dei cadeni che simbolicamente rappresentano i più di 90 atleti delle stazioni cittadine che riceveranno comunque un riconoscimento. A premiarli io vi inviterei... Enrico Sampietro, il Consacro, chiederei di venire qui una terza medaglia olimpica a popolo, proveniente dalle nostre sezioni giovanili. Perché ci sia concesso che si mette una botta nel per perché non sappiamo quante società in Italia possano valutare la possibilità e poi anche i fatti di avere individuato dal banco di scuola alcuni anelli e di averli condotto poi per mano insieme, questo lo ricordiamo, federaz alle federazioni e ai comuni, avrebbe portati a salire sul podio politico. Per cui questo è un motivo di grande, grandissimo lavoro e quindi ci fa piacere che insieme con il dottor Sampiero ci sia una nostra vera e propria, quella che noi forse. Che le si più delle auto senza togliere nulla, nessuno. Matteo, dopo, le date da Gioacchino, il corno di San E ti chiamo sul barco Angelo Il per il quadro di notte al campionato mondiale d'arte 2023 che, è il momento, è l'atletica che ha partecipato al campionato del mondo di assolutamente il giorno di genere e il primo fatto sta che è l'atletica in un'ottima marcia sempre la regola. Tra l'altro, come avrete capito, tra di loro c'è anche il figlio d'arte Figlio di quel Alessio Sartori, sempre proveniente, lo sottolineo, dalle nostre sezioni è capace di vincere ben tre medaglie ai Giochi Olimpici. Grazie, ci Ne abbiamo parlato del premio a compagni di viaggio, che ha già detto tutto il mio guardante, quindi cominciamo dal primo premio, che è quello che va a Luna Rossa, c'è cioè qui un componente del team che prego di accomodarsi insieme a Romano Battisti, e anche il comandante che è di Grazie, Giornaletto, questa l'alto premio compagno di viaggio è al centro di Sacco di San Martino di Pilerro che con i suoi lavori ha contribuito al all'avvenimento della nostra caserma di San Martino, un ultimo veramente pregevole riguardante tutti i simboli dei giochi olimpici. Prego il rappresentante del centro. non meste la nostra divisa ma per noi è una persona della nostra famiglia lo è perché da quando è arrivato all'allenanza a stare con noi è sempre stato uno di noi abbiamo con lui giudito abbiamo partecipato alla, alle sue duttore, a volte anche a qualche periodo un po' non troppo felice però i compagni di viaggio non sono soltanto compagni di viaggio quando le cose vanno bene. I compagni di viaggio quando le cose vanno bene, ma soprattutto anche quando la volte possono andare male. Premio compagni di viaggio a Massimo Stano. Grazie. Con gli Grazie signor sì, porta. Ma il lavoro, i risultati di tanti giovani, sarebbero impossibili senza tanti tecnici che lavorano alle spalle di questo. In questa grande struttura che, che ragazzi e ragazze che si sacrificano tutti i giorni fin da magari la volta a tanta ora perché i ragazzi non tutti possono arrivare nelle prime ore del pomeriggio. E quindi abbiamo ritenuto opportuno, abbiamo tanti tecnici del nostro settore giovanile, dall'atletica, dal nuoto, dalla canola, dal cantato, dal secondo invernale, abbiamo ritenuto opportuno per gli anni al mondo. Appoggiatevi il più